Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Allora, oggi vado, cerco di racchiudere tre richieste in una, eh, ovvero Alessandra, che mi chiedeva ne, ne, nella sezione de, del mio sito dove si può appunto chiedere lezioni eh, mirate, personalizzate, eccetera, eh, la prima cosa che mi aveva chiesto era vogliamo... Sì, parlo a nome di tutti tu parere musicista su Serviamo 2023 so che sei un amante di Elisa come giudichi la sua esibizione da ospite l'altra domanda di Alessandra era sempre riguardo eh, a Elisa ho veramente apprezzato i tuoi video su di lei da bassista amatoriale sarebbe veramente molto molto interessante se tu facessi qualche altro tutorial su uno su più suoi brani eh, a parte più conosciuti ci sono dei piccoli capolavori forse meno famosi, potresti far conoscere con i tuoi video, ma forse <ride> chissà chi penso a The Ways, Mr. What luce, versione acustica eccetera, grazie mi allaccio anche a, a un'altra domanda ora mi sfugge il nome che eh, in sostanza era come mi approccio allo studio di un brano, ecco, utilizzo l'ora Elisa oggi, sì, come ha detto Alessandro io sono un grande fan da, da una vita da... Anni, insomma, da quando ero un ragazzo, 2002, quegli anni lì, la scoprivo con Festival Band addirittura. E... Il microfono va, vero, sì. Um, mi sono sempre, ovviamente, da bassista appassionato a... al suo bassista storico, Max Gelsi, che saluto un amico, un grande musicista, un grande produttore, un grande bassista, una grande persona. Eh, non, non bastano proprio i complimenti che, che, che, che gli porgo in questa occasione se mai vedrà questo video comunque la stima che ho nei suoi confronti eh, la, la sa quindi eh, elisa per me è come uno schumacher della formula 1 un maradona del calcio eh, saprei quali altri esempi fare perché eh, qui si tratta di cosa trasmette un, un artista a me lei trasmette tantissimo in ogni occasione pensiamo a, a quanti album si è eh, ha, ha pubblicato quante canzoni si è scritta composta quanti strumenti suona perché l'ho vista con i miei occhi e eh, ascoltata con le mie orecchie suonare il pianoforte la chitarra il basso eh, la batteria ehm, Tantissimi strumenti, questo vuol dire essere una musicista completa La sua voce bella, limpida, chiara, intonata, pulita Che sa usare perfettamente, quindi unisce tecnica, eh, emozione eh, Ha fatto dei duetti che mi viene in mente, giusto, proprio i primi Mi vengono in mente eh, una versione della voce del silenzio di boce con bocelli da, da, da, da, da brividi eh, cercami con Renato Zero Il duetto che fece con Tina Tarni Ora mi sfugge il nome eh, Teach me again Qualcosa del genere eh, Ragazzi si dovrebbe spendere veramente Un miliardo di parole per descrivere Elisa Ecco per me Probabilmente se mi chiedessero Qual è la tua voce preferita nel mondo Risponderei forse se no. Però eh, Ripeto non, non sono classifiche fattibili Perché Elisa eh, io personalmente, se l'indio con tutto l'amore pazzesco che ho per lei, non l'ho mai vista a un pianoforte, non l'ho mai vista a una chitarra, eccetera. Elisa sì, quindi posso giudicare in questo senso. Eh, ripeto, sono gusti, magari c'è chi, chi l'ama come l'amo io, c'è chi l'ama un po' meno, c'è chi ama determinati periodi della sua carriera. Eh, sono gusti, ragazzi, la musica è fatta così. Su Sanremo non mi sono già espresso forse anche in modo un po sgradevole eh, su internet però quest'anno dai poi che mi sono divorziato da poco poi eh, un po di giramenti di scatole vari mi sono un po sfogato anche perché eh, si è andata secondo me eh, a perdere un po la la lato artistico de del festival Io mi ricordo uno degli ultimi sarremi belli fu proprio quello che vinse lisa per l'appunto poi eh, Insomma, ragazzi, siamo andati. Eh, verso altre eh, eh, saremmo diventato un po', secondo me, un, tutto purché un festival del, del, della musica, dell'arte, eccetera. Eh, è arrivata lei come ospite, secondo me, eh, senza nulla togliere agli altri, non mi permetterei mai, perché ce sono eh, gruppi come i Poo che io suono. Insomma, eh, non mi potrei mai permettere di, però, è come quando felice come ritorno a Maradona eh, come era di mise il pallone in mano e di vai nel mondo a insegnare eh, il gioco del calcio ecco lei l'hanno dato un microfono e eh. con tutto anche tutto il rispetto per Giorgia eh, ci mancherebbe però eh, ripeto gusto personale per me Lisa Sardemo ha, ha insegnato a tanti tanti eh, musicisti e cantanti <ride> Come, come si interpreta un, un brano uno era il suo uno era uno di Giorgia quindi basta con Sanremo, non male che è finito eh, tra l'altro non, non volevo sputare sul piatto dove ho magicchiato, perché ci sono stato diverse volte su quel palco quindi non ho altro che da dire eh, bene di Sanremo e tutto quello che sono un po' deluso dalle dall ultime scelte artistiche non Comunque, chiudo qui il discorso, la cover del brano che ho scelto è, è proprio The Waves, la prima che hai, Alessandra, che hai nominato tra brani, forse non è proprio una di quelle meno conosciute, però nemmeno, uh, a mio avviso, ha avuto, o forse non me lo ricordo io, anche perché è un brano, credo, del 2004, giù di lì, il grande successo che meritava questo brano, ecco. Ne approfitto nel mio piccolo, come sempre... Anche se hai nominato altri brani molto divertenti per noi bassisti eh, Luce, versione acustica, mi ricordo ci perdevo il cervello con questa linea Ma un po' a memoria, dove Max faceva appunto questa cosa col basso acustico eh, semi acustico, qualcosa del genere Uh, ma cito anche Labyrinth, versione acustica, cito Swan, cito... ci sono dei brani veramente divertenti da suonare con il basso. Oggi mi concentro su The Waze e mi riallaccio anche alla domanda come mi approccio allo studio di un brano. Ecco, mettiamo conto che mi hanno detto eh, co con la mia band c'è da fare eh, un live, c'è da mettere il repertorio il brano The Ways di Elisa. Io mi sono permesso di prendere un live come spunto live soundtrack, perché secondo me è meraviglioso. Eh, cosa faccio? Il primo passaggio eh, che faccio di solito, di solito lo faccio col basso, qui essendo proprio un brano, eh, diciamo, pianistico, tra l'altro in quel live, se non mi ricordo male, c'era il grande Frank, Franco Santarnecchi, un musicista che non ha bisogno, certo, delle mie delle presentazioni, se non sbaglio, eh, correggetemi appunto se sbaglio, essendo proprio un brano diciamo pianistico vado a cercarmi gli accordi di, delle varie sezioni con una semplice tastiera come vedete eh, non so se si vede bene tasterina MIDI ci metto un suono in pianoforte vado a cercarmi metto ovviamente l'originale o live di riferimento e vado piano piano sono un pianista si vede anche dalla tecnica vado a cercarmi le varie fasi in questo caso eh, siamo in sol maggiore si sente sì. ok quindi sol vado a sentire che accordi, su che accordi gira l'introduzione che è anche eh, la, la, la, la strofa il cantante, quindi eh, io ci sento questo Quindi, trovate gli accordi che secondo me più o meno sono questi, me li segno scrivo SOL una battuta, SOL maggiore 7, sentite c'era un fa diesis, qui ora porto via tutto, sulla seconda battuta, quindi la strofa e, e l'intro me la cavo così, quindi SOL, SOL maggiore 7. Eh, poi vado su, scusate, questa era sì, sulla sezione A diciamo, dai, poi vado. DO... Forse la strofa inizia qui, aiuto. C'è un lapsus. Eh, quindi siamo un Do e io ci sento queste note qui. Vado un attimo a memoria, sto cercando di cantarmi la melodia. Quindi abbiamo detto Do maggiore. Eh, sì. io ci sento un, un re basso do quindi rimango col do a basso sono un re accordo poi un si so basso si quindi poi re maggiore e questa è diciamo la strofa eh, sempre secondo il mio orecchio eh, non è che poi vedete non sono un pianista e poi c'è la parte del, del ritornello, sì, se non mi ricordo male, che va in La eh, minore eh, sì. quindi La minore ho fatto so e la minore la do ci prendo la all'ottava sulla so, seconda battuta ci sento una settima minore, so, quindi la minore settima poi re maggiore due battute la coda arriva sul sol quindi... Questi accordi si possono trovare anche ovviamente col basso, per chi non ha eh, nemmeno io ho dimestichezza, però eh, un pochino insomma qualcosa trovo, però col basso uguale, quindi prima sezione Sol maggiore ovviamente suona diverso, però per trovare l'accordo va benissimo. Poi Do, Ad, Nona. Sol basso, si sì. tornello Questo è per quanto riguarda l'armonia, poi vado a vedermi eh, sempre, almeno una, una parte di, di melodia, perché io sono ormai fissato con eh, lo studio de delle melodie, quindi eh, non è che proprio vado a eh, scrivermela su spartito, però insomma sapere eh, dove gira con i relativi accordi a me, ad esempio, fa molto comodo. Eh, voi mi direte a cosa serve, serve perché entro ne, nel brano, cerco di capire intanto di cosa parla e soprattutto se poi fosse un brano dove mi devo anche eh, esprimere non solo eh, in fase di accompagnamento ma anche solistico, non è questo il caso, la melodia bisogna sempre averla lì a portata di mano, quindi la strofa più o meno. quindi cerco di capire più o meno dove si muove, poi c'è il pezzo dei cori, non eh, mi ricordo come fa solo oh, <ride> questo è il mio cantato, quindi Elisa non mi prenderà mai come corista sicuramente, eh, infine una volta che ho tutte le parti diciamo principali, ah, la batteria ovviamente sento groove, sento come vengono come viene portato il tempo, ecco, mi veniva la parola, e poi eh, ovviamente, essendo una cover, ascolto benissimo, il meglio possibile, il basso, come viene suonato, come questo è un brano, proprio classico esempio, dove bisogna suonare gli ottavi in un modo eh, non così dici, vabbè, un brano è tutto un ottavi, vada lì, cosa ci vuole, no. È uno dei brani più forse più difficili da suonare, perché ho, tutti gli ottavi devono essere lì. Io ho avuto anche eh, la possibilità, chiedo scusa se non si può, ma con un'app di, di, di, di isolare le varie tracce, la, la traccia di basso di Max, di maxi, questo live, è di una perfezione assoluta. Il tiro, il groove, il portamento degli ottavi, quindi vanno suonati con... Eh, non va bene, basta che vada a tempo, no, l'incastro con la batteria, il sound giusto, quindi eh, probabilmente il sound abbastanza deciso, con anche un pizzico forse, di, di, di, di non di distorsione, ma insomma quasi. Mm -hmm. cosa da dirvi di questo brano, per quanto riguarda il basso, che Max, come tantissimi altri brani, suona in questo live un, un favoloso Warwick a 5 corde. La trascrizione che invece troverete a pdf, qui dove ho messo la, la trascrizione di basso, gli accordi, la melodia, in due chiavi, così chi legge la eh, chiave di violino c'è la chiave di violino, chi legge la chiave di basso c'è la chiave di basso, al link pdf qui sotto. Dicevo, la trascrizione l'ho fatta per un basso a quattro corde. con drop, con, con, con il mio accordato del D. Quindi, così la può suonare anche chi non, come me in questo caso, chi non dispone de, di un basso a 5 corde. Per il resto, le linee, la linea di basso è molto efficace, eh, in linea perfetta con il brano, con l'incastro con la batteria, come sempre. Eh, ci sono dei, dei bellissimi, diciamo, glissati, eh, dei bellissimi cambi di registro Da una strofa prima suonata qui, la seconda nel range basso eh, Dei bellissimi cambi di eh, ottava tra re suonato qui e re suonato con col drop Per noi quattro cordisti con la corda a voto che diventa il re a voto per il resto, Ottavi è un buon, buon, buon brano anche per, eh, per, per, per come studio. Ecco, registratevi se ne avete modo, cercate innanzitutto di andare a tempo, ma soprattutto cercate di mettere un loop di batteria eh, in stile, tanto ragazzi dai ci vuole poco ormai con la tecnologia di oggi a fare un groove simile a quello del brano e cercate, cercate di creare affinità, poi se suonate come... Un batterista se avete la fortuna di suonare questi brani con un gruppo ancora meglio quindi eh, per oggi è tutto semmai max vedrà questo video sono come sempre prontissimo a critiche correzioni eventuali eh, io ho detto tutto quello che che so che credo di sapere eh, come sempre senza voler mancare di senza voler passare avanti a nessuno eh, solo che nel mio pic piccolissimo eh, far conoscere a più persone possibili, magari brani come questo, che secondo me sono meravigliosi sia a parte musicale che nei testi, mai banali eh, non sia mai che qualcuno non lo conosce, eh, vedendo questo video se lo va a sentire andate anche a approfondire la storia di Max Gelsi non vi limitate a quello che ha fatto, con tutto il rispetto, che ha fatto tanto anni e anni di Elisa ma ha suonato anche con i più grandi musicisti d'Italia quindi un saluto a tutti un saluto se mai vedrà questo video a Max un grande bacio a Elisa io <ride> cioè, mi prenderebbe un infarto se vedesse que questo video non, non, non, non gli faccio altri complimenti a lei a... dico solo che eh, una cosa che mi sono dimenticato di dire che eh, se ha più o meno i soliti musicisti da quando era una ragazzina 96 quando è che è uscita a oggi, grosso modo sono sempre solito, vuol dire che oltre a tutti i complimenti che ho fatto all'inizio, è anche una grande, eh, diciamo, concedetemi il termine, un grande capo eh, sul lavoro perché altrimenti con una persona non ci si lavora per, eh, per 25 anni quanti sono. Quindi onore a lei e, e onore a tutto quello che ha fatto e che farà. Grande Lisa, grande Max, e ci vediamo al prossimo video.